Per poter sopravvivere alle minime esigenze quotidiane mentre lei è lì su. Vergogna! Vergogna! E ci vuole essere tutte le volte, lavora e, non si va, e noi non ci stiamo e vogliamo darne una risposta chiara, una risposta collettiva, una risposta che stiamo creando insieme alla vergognosa lettera che ci ha consegnato venerdì scorso. Vergogna, Chiarino! Questa è la tua risposta! La polizia, la vergogna, Chiarino! Vergogna! Vergogna! Vergogna! vergogna. Si studia e si lavora! Sempre sotto Basta, basta, basta! È tempo di riscatto! E questa è la risposta della regione Piemonte! è accettabile, decine e decine di poliziotti per degli studenti che non ci stanno, che dicono no al ricaro della Mesa, che dicono no al caro Vita, durante questo consiglio regionale, e loro si barricano nelle loro stanze, sulle loro portrone, belli al caldo, rilassati, probabilmente con un bel banchetto, un bel, un bel drink, una cosa, mentre noi siamo qua a pagare i costi della loro crisi. Non lo possiamo accettare, non l'abbiamo accettato negli scorsi giorni e non lo accetteremo mai. Dobbiamo farci sentire, dobbiamo essere di più, dobbiamo essere in tanti e soprattutto non dobbiamo accettare queste condizioni, le condizioni di vivere in una città che schiera decine e decine di poliziotti. Per degli studenti che non ci stanno! E questa è colpa della Regione Piemonte! Questo è Sciretti! Questo è la Chiorino. Vi dovete vergognare! Giurano! Giorino! Vergogna di Torino! Sciretti! Giorino! Vergogna di Torino! Siamo ancora qua sotto la Regione! Perché nonostante l'occupazione che abbiamo portato avanti e le forme di lotta che abbiamo portato avanti durante questi giorni, Elena Chiarino non ha fatto altro che rincarare la dose in merito a quello che pensa degli studenti con i quali si dovrebbe interfacciare, ma ai quali chiude la porta in faccia. Questa è la situazione, ha continuato a dire che noi dovremmo andarcene a studiare, che noi dovremmo farci gli affari nostri, e non dovremmo mobilitarci per quelli che sono dei diritti che ci spettano e che la Regione e che ed Isu non ci stanno fornendo in questo momento. Questi rincari si inseriscono in un più generale contesto di aumento dei prezzi per tutti quanti quei lavoratori e quei figli di lavoratori e di lavoratrici che stanno subendo questa crisi ce la vogliono far pagare, è da mesi che ce lo fanno capire. E' ancora adesso l'unico modo che abbiamo di rispondere a queste provocazioni da parte di una regione che rimane sorda, nonostante le decine e decine di studenti che si mobilitano e le centinaia che si mobiliteranno nel corso delle prossime settimane. Bene, questa è la risposta migliore che possiamo dare. E sicuramente non si fermerà ad oggi, perché con oggi... È soltanto il primo passo verso la lotta più ampia che vado a coinvolgere sempre più studenti nelle mezze, sempre più studenti all'interno delle nostre università, che vado a coinvolgere i lavoratori del, dell'università e non solo, che vivono delle condizioni di sfruttamento incredibili e che sono dalla nostra stessa parte della barricata non dalla parte loro che si fanno barricata proprio con la polizia e proprio con i carabinieri invece che scendere e confrontarsi con le persone che tutti quanti giorni vivono le contraddizioni in cui stiamo vivendo in questo momento e che vivono sulla loro pelle, le spese e i rincari mica la Chiorino che è tanto di sicuro di lavoro non ne ha da fare ma che cazzo hai da fare in quel 50% del tempo in cui non sei in consiglio yeah. Parla con noi, invece che metterti a scrivere dei post ridicoli su Facebook. Sei le palle, scendi e confrontati con gli studenti e chiedi scusa per quello che hai fatto. Non ci fermeremo qua, perché la mobilitazione continuerà fino a quando non riusciremo a raggiungere tutti quanti gli obiettivi che ci siamo preposti in merito soprattutto all'abbassamento dei prezzi delle mense. Non ci fermeremo e la lotta si allargerà sempre di più e meno confronto ci viene dato, più forte, più vigorosa e più lunga sarà la lotta che porteremo avanti. Di Ma non solo, questa qua è la voce di tutti gli studenti, di tutti gli studenti che non ne possono più, di aure che li gradano sulla testa, di spazi insufficienti, di messe, prezzi fuori dal normale, di pagare con l'ora sudore un percorso di studi che è sempre più un esamificio, questa è la rabbia non di giovani che non sanno vivere, ma di studenti che si vogliono ripigliare il futuro e la propria università. E dopo questa mobilitazione non ci fermeremo qua. Vieni a sentirla questa voce, vieni a sentirla giù nelle piazze, all'interno delle mezze occupate. Perché sicuramente non ci fermeremo qua nella questione delle mezze. it so Vergogna di Torino, sietti, carino, vergogna di Torino. Vabbè, fate vergogna, fateci Fateci, fateci passare, oh, fateci, fateci, fateci, passare, fateci, fateci passare, fateci passare, sì, fateci passare, fateci oh, passare, fateci fateci passare, oh, line, fateci, oh, fateci, fateci, fatebel, fateci passare, fateci passare, fateci passare, fateci passare, fateci passare, via, via La Polizia state bloccando qua vi spiegate come state bloccando qua fateci passare mi caro delle messe caro libri e tasse l'università è sempre più di classe Guerra! aprici le porte sciretti faccia entrare Da mercoledì nessuno si è degnato di fare la dichiarazione di apertura rispetto agli studenti, anzi da Chiorino ieri era ribattuto sulle stesse posizioni che ha espresso con la lettera. lo stesso Ciretti non è venuto alla messa occupata, non è disposto a parlare con gli studenti, quindi sappia che gli studenti e le studentesse di Torino in tutte le messe porteranno avanti in questa lotta che è iniziata. Colto i ricari da voi voluti del 40%. Questi ricari non sono accettabili, non sono giustificati da nessuna manovra e solo un modo per cui si vogliono scaricare i costi di questa crisi, i buchi di bilancio della Regione, sulle pelle degli studenti e delle studentesse. Avanti con la lotta. Se non cambierà, lotta dura sarà. Se non cambierà, lotta dura sarà. Siamo davanti all'ente non tanto del diritto allo studio, sarebbe più opportuno chiamarlo della distruzione dello studio. Siamo davanti...